Amore mio, andiamo a scuola Sì, eh? sono svegliata presto come te È vero amore, ti sei svegliata prestissimo, sei scesa giù con la mamma a far colazione mm. Adesso dobbiamo andare subito questo tocco. con questo gattone sempre in mezzo Gasper Amore, ciao amore, cosa no. c'è? Andiamo a svegliare Vanessa perché bisogna andare a scuola, ok? Hour later. Ok amore siamo pronte per andare a scuola, fatti vedere, ma che bellina, ma che belle scarpine che hai, queste qua te le aveva regalate papà per andare a Roma, vero? Buongiorno amore mio, come stai amore? Hai mal di gola, eh, a Roma abbiamo preso un po' d'acqua, ci siamo un po' ammalate Oggi quando torni se ti fa ancora tanto male ti do il nurofen va bene Preparati la merenda che sono già le 8 dobbiamo andare va bene amore mio Buona scuola amore mio e buona scuola anche a te fatti vedere te Che bellina c'è il pellicciotto oggi Noi devi andare a un matrimonio o a scuola Ci vediamo dopo alle 16 ok? Ciao amore Ciao ragazzi ho portato le bimbe a scuola Ho fatto alcune commissioni natalizie e... Aspettiamo che escono da scuola. Siete pronti per Natale? Manca davvero pochissimo! E voi quale regalo avete chiesto a Babbo Natale di portarvi? Scrivetemelo nei commenti. And a half hours later. Bentornate, cucciole! Ciao amore! Come è andata a scuola? Bene, sì. tutto bene! Oggi hai pranzato a scuola perché la mamma non poteva venirti a prendere. Hai mangiato bene? Sì! Sì! E tu, amore? Ciao, come è andata? Bene. Tutto ok? La, la gola come sta? Meglio? Avete fame? Sì. Cosa volete? Crepe. Le crepe? Ma strano, ma non le mangiate mai? Sicura? Le mangiate anche ok, le assaggeremo oggi per la prima volta. Va bene. Ok, Vane, pronta anche la tua crepe. Buona merenda e appena finisci hai i compiti da fare? Sì, ma prima devo andare... Ok, va bene, vai in bagno, non ci mancherebbe. Buon appetito. Grazie, grazie. Prego. Mm. Scusa, ma uh, Vanessa perché mangi solo la nutella? C'è anche la crepe eh? Perché è l'unico colore decente che c'è in questo piatto Scusa ma cosa significa che è l'unico colore decente che c'è nel piatto? L'hai sempre mangiata senza fare storie? oggi l'unico colore bello che vedi è nero Comunque finisci di mangiare la crepe e dopo subito a fare i compiti Ok mamma ho finito, adesso vado in bagno sembra un po' strana oggi Vanessa. Prima, quando ha mangiato la crepe, mangiava soltanto la nutella e mi ha detto che era l'unico colore decente che c'era nel piatto. Ma che tu sappia, è successo qualcosa a scuola oggi? Mm, no. Eh? No. Tutto ok nella sua classe? Sì. Cos'è successo amore? Perché Questo. ti stai facendo il piedino? Perché i gli... mi Cos... sono fatta male perché mi ha dato tutto il piede. Lo spazzolino amore? Mi dato il sì. Vediamo. È vero, perché noi abbiamo lo spazzolino elettrico e lo spazzolino elettrico è tanto pesante. Ti sei fatta tanto male? E a te a scuola è andato tutto bene oggi? Sì. Sì? Avete fatto la lettera S? Sì. Che bello! Vuoi dirmi le sillabe con la S? Sì. Sa, si, su. Ma brava, amore! Adesso, però, è giunto il momento. Ma che. Ma Bravissima! Brava, brava, brava! ma Vanessa dov'è? è andata in bagno, non è più uscita, deve fare i compiti come al solito ritardiamo con questi compiti e finiamo poi in tarda serata aspetta che la vado a chiamare Va oh che schifo, siamo un albero dentale no, ascolta, scusa, scusa Vanessa Vanessa devo a vomitare, tutto fa schifo quello, quello, quello, tutto ma, ma cosa, cosa, sta sono cosa sta succedendo? cos'è una formica? Ma Cosa stai facendo? Vanessa? Cosa vuoi? E eh, comunque non mi chiamo Vanessa, mi chiamo mercoledì. Mercoledì? Ma Anastasia che giorno è oggi? Mercoledì. Oggi è mercoledì. Ah! Scusa! Volevi dire che devi andare a fare i compiti di mercoledì. Ah, ok, ho capito. Scusa ma perché ti sei messa il grembiule per fare i compiti? Vanessa? Tra poco è ora di mettere il pigiama e tu ti sei messa il grembiule? Ma che cosa hai fatto? Ti sei pettinata, non ti pettini la mattina? Mi fate impazzire per fare una codina e adesso ti sei tutta pettinata? Ma vi posso sparare? Io sono mercoledì. E ok che oggi è mercoledì. Ma a me non piace il giorno mercoledì. E comunque questo grembiule... Questa è una camicia, è una camicia gotica bellissima che tutti vorrebbero Non fucsia giallo chi sei un pagliaccio. Queste le domande che ti dovrebbero fare gli umani Scusa, scusami è eh, disumana, tu chi sei? Disumana ci sarai te faccia da bebè Allora io avrò anche la faccia da bebè Tu sembri un cadavere Ma ci sei? Ma ti sei? Cosa è successo oggi a scuola? Ma vuoi andare a fare i compiti per favore? E comunque... Non sono un cadavere, sono bianca cadaverica Cosa siete degli umani? Cosa dormite nella spazzatura? No, anzi, la spazzatura è nera Ed è meglio di voi <ride> Mano? Dov'è la mia mano? Ce l'hai attaccata, Vanessa? Mano? Mi dovrebbe fare una nuova pettinatura Mano? Ah, dov'è? Mano? Non lo so, forse l'hai lasciata a scuola, Mano Senti, domani chiediamo alla maestra Vai a fare i compiti I compiti? E cosa sono i compiti? Io adoro il nero Da come si può vedere Non mi piaceva il bianco così così Il nero ce l'ho sulle labbra. Il viola fa schifo Il rosso oh. Comunque... Aspetta, tu stai zitta Io devo andare a fare la musica No, guarda, se, se vai avanti così te ne suono io Però di botte, quindi adesso vai su E vai a fare i compiti Va bene. Ok, oh, che schifo mm. Mm. Meglio Non ci dovrebbero essere Perché sono bianche uh, Oppure gialle Anastasia Io te l'avevo detto che era successo qualcosa di strano Ma la vedi quanto è strano oggi tua sorella? ma la nostra balletta di mercoledì Ma chi è mercoledì? Giovedì, venerdì, sabato e domenica Cosa stai facendo anche tu? Ma cosa è successo? Di che cavolo è? oggi a scuola ma è stranissima è bianca è bianca come un cadavere sembra morta e poi ha fatta le trecce si è messa il grembiule dice che quello è un abito gotico poi, quello è sei. il grembiule stamattina non è andata a scuola col grembiule non lo voleva il grembiule e adesso si mette il grembiule alle 6 del pomeriggio sei. Co cosa chi è? Come vai a fare i è un gatto gatto è un gatto non so se nell'epoca gotica i gatti c'erano <ride> Ma lui è un gatto Ha gli occhi rossi Io credevo che tu stessi facendo i compiti Credevo che tu stessi Ma quella fuori non si può guardare Che cosa non si può guardare? Ma vedo solo belli agli occhi Che cosa è successo qua fuori? Le luci di Natale Perché tra pochi giorni è Natale Che cos'è Natale? Ah sì dove tutti diventano bianchi come me? No, ok, ma comunque ti... devo andare a fare il compito. Ricordo. Uh. Accendi la luce che cadi. Ma volete stare ancora lì o vuoi stare una mezz'oretta là? No, guarda, mh, sto ancora una mezz'oretta qua, tu vai a fare i compiti. Anastasia, ma che cos'è? Una sorta di incantesimo. Che cosa è successo? Cosa avete guardato? Avete guardato qualcosa di strano? No, è qui e poi Vanessa ha TikTok Beh. mercoledì e, quindi... e TikTok così ah sì? Che sì. bello e vabbè anche tu hai visto il TikTok di mercoledì ma sei ancora Anastasia giusto? o sei giovedì o sabato o no, domenica? No, sei Anastasia sì. boh guarda vabbè speriamo che sia solo uno scherzo perché... e che tra poco ritorni in sé tipo come quella volta che Vanessa, Vanessa era era Anastasia che fa... infatti guardava le cose del mio zaino, vi Mi ricordate quelli video là? E, se non e adesso c'è andata mercoledì e poi cosa diventerà? Ah non lo so, speriamo che diventi! Gasser. Speriamo che diventi Einstein! Così a scuola è la numero uno! ma una cosa? Cosa? Andiamo a spiccialla! E certo che dobbiamo andare, Magari però aspetta un attimo! Aspetta un attimo, voglio fare prima un attimo una ricerca, un secondo. Ma facciamo uno scherzo che la luce, ma vediamo che reazione farà. Ma secondo me lei è già andata su. Comunque aspetta solo un secondo e poi andiamo, ok? Mm -hmm. Mercoledì, mercoledì della famiglia Adams, bambina gotica, con una mente diversa da tutta la sua famiglia Adesso, mamma mercoledì ero una bambina che apparteneva a questa famiglia molto strana, molto particolare ma lei era quella che si contraddistingueva da tutti con una mente diabolica, uno sguardo sempre fisso non sorrideva mai no infatti poi quando abbiamo visto il film non sorrideva mai, era sempre così poi non sbatteva mai gli occhi e infatti quando abbiamo visto il film io e Vanessa Um, um, che era andata a una scuola dove, dove era lei e un'altra persona infatti la sua cameretta era colorata e poi lei l'ha dipinta tutta di nero un pezzo nero e un pezzo dell'altra colorata non è che è andata a a dipingere una cameretta di nero? andiamo a vedere sì. cosa sta combinando Andiamo! C'è quella copetta bellissima ma che a me mi piace e allora quella, be quella bella copetta c'è anche gli occhi, anche i cuscini non voglio che rovino i cuscini no amore speriamo di no andiamo a vedere in quale stanza è andiamo, andiamo mamma ma chi è che fa tutto questo spiasso? guarda, non lo so ma l'unica persona che c'è in questa casa è Vanessa, mercoledì oh mamma mia prova ad aprire Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Scusa, scusa Vanessa, mercoledì Ma avete iniziato lezioni di musica a scuola? E questo è il compito che c'è per domani per caso? Hai vinto una medaglia? Hai vinto la medaglia per la bambina più stravagante della scuola Più bella più preziosa e più generosa e ah. più intelligente allora, adesso, per favore, fai i compiti. Questo era il compito? <ride> Se no, che cosa sono i compiti? Che devi sbatterti sul divano e stare lì, ferma, non fare nulla? Sì, forse è quello che faccio io, ma... Tu! Io devi dirmi un segreto. Mi fai quasi paura. Uh -huh. Io devo dirti un segreto: sì, che se non fai compiti adesso, il Natale te lo faccio passare sui libri. Io odio il Natale, guarda questa stanza! Guarda, guarda, che questo... fino a mezz'ora fa. Tu il quadri. Natale non lo odiavi, eh? Quadri, ma che qualcosa di nero! Ma che quadri, ma tutto bianco, grigio, marrone rosso. Quadri. Beh, capito, è una cameretta di che colore deve essere? Di un bambino La mia preferita è questa sedia, quel joystick, questa TV, la vertica chitarra e questo. Ok, va bene. Comunque, senti, è successo qualcosa a scuola, dai. No, scusami. Niente. Io sono così da... Sempre. Quando sono nata. Sì, effettivamente. Dai, mille... mi... 932 Ah, oh, quindi io sono un islander che non sono ancora morta, sono ancora viva? Tu Quanto? sei nata ieri? No, tu sei nata Boh Boh, chi Lei lo sa? due secondi fa. Lei è nata <ride> Ma guarda, ma magari fossi nata due secondi Perché? fa, non mi troverai in questa situazione imbarazzante. Io sono Tu quella che deve ballare. Oh e no! chiamo la scuola e poi prenderò seri provvedimenti. Io dormo. Queste cose non fanno niente che nulla. Allora ragazzi, sono seriamente preoccupata. Io non ho capito bene chi sia questa mercoledì, ma trovo che Vanessa sia molto ma molto strana. Anastasia mi ha detto che esiste questo personaggio, che, che hanno guardato questo film, questa serie tv, hanno fatto questi TikTok. Ma non è la prima volta che guarda delle serie tv, non è la prima volta che fa dei TikTok, dei balletti. Ma non era mai successo niente di così strano. Quindi scrivetemi per favore nei commenti chi è mercoledì e che cosa sta succedendo secondo voi. Voi. Um, Comunque vado a portare giù il mio animale domestico, vado a fare una passeggiata Visto ah. che voi non siete simpati Scusa Vanessa, noi non abbiamo un animale Vanessa! Sì. Oh Madonna, non mi chiamo mica giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì Martedì, ricordo mercoledì Va bene, mercoledì Noi non abbiamo un animale domestico ah. da portare fuori a passeggio Ma io sì Assolutamente. Ah, sì. Vediamo quale sia il tuo questo animale domestico Secondo te che cos'è il mio animale domestico? Oh, sarà un topo morto. Un topo morto che lo avrebbe mai. Mi ha detto, no mamma perché topo morto? Il topo morto è il video. Cosa stai facendo nella dispensa, eh, Va ne mercoledì? Come si chiama? Il mio animale è il ragno. <ride> allora, hai tipo un elastico? Eh? No, guarda, fa niente, lascia stare l'elastico. Vanessa, quello? È mercoledì? mercoledì quello è finto l'unico animale finto sei tu non ti permettere mai più di dire a cacchetta che è finto a ah, chi ha cacchetta? è diventata una cacchetta adesso Sì, quel... è una cacchetta ma non è sì Cacchetta è il suo nome ed è il nome più bello del mondo. Il primo è mercoledì il secondo è cacchetta. Tutti si chiamano cacchetta. vuole cacchetta? Cacchetta, cacchetta? cacchetta. Vedi? Sì, ho visto, va bene. Dove vai adesso? Tu stai ferma, ci penso io. Ma cosa sta.. Ah, cacchetta pure la macchina? Ma vedi te? Ah, è un animale domestico vai fortunato quindi. Vai dove non ha fatto molta strada Adesso è andato sotto l'albero li... di natale quasi quindi cacchetta pace. io devo dormire perché? meno male perché? Scusa. scusa guarda è meglio che per la spazzatura perché è il tuo posto preferito senti eh, ti auguro di non tornare in te mai più perché io queste cose te le farò pagare tutte Oh, amore è morta ce ne siamo liberate io non sono morta oh, mamma mia l'ultima volta devo dormire tu come dormi così mm, quasi sicuramente e non così. dormi lasciami in pace ma dormi ma stavi dormendo ma dormi adesso sveglia no no no no no no no ti lascio in pace ti lascio in pace ti lascio in pace Shhh. Che non si sveglierà mai più? No. Oh, Caspita, <ride> quindi si sveglia ancora? Io non la voglio più, su eh? Ma cosa hai guardato su Google? Che quando è diventata mercoledì che ha le trecce, Le devi sciogliere le trecce e poi diventa diventano male. Ah, è so ma senti, sinceramente. Se che è stato un mese. Aspetta, aspetta, ma tu la preferisci mercoledì o normale? Normale. Io mercoledì, togli, devi disfargliene solo una di treccia, vediamo se rimane metà mercoledì e metà Vanessa okay. Senti, l'altra gliela disco io, chissà che magari... Chi sei? Giovedì? Eh, eh tu Vanessa? <ride> ah no, perché se adesso vanno fare tutta la settimana non mi passava più. Ti sei accorta di avere il grembiule? Sì, ma che cosa è successo? Certo. niente guarda è una storia lunga dei giorni della settimana i giorni della settimana non so cosa avete fatto oggi di strano a scuola però l'importante è che tu sei sì, vanessa il nero fa schifo infatti no non fa schifo però neanche è il no. mio colore preferito comunque vanessa allora bentornata a casa abbiamo i compiti da fare vai a lavarti la faccia perché sei un po' bianchina ti senti male tutto ok perché sono sulle labbra nere infatti mi sento molto secche Eh non lo so Ok vado subito a lavarmi vado a fresca, così. Ok ragazzi Sembra che Vanessa sia tornata Vanessa Se volete scriverle nei commenti che cosa è successo Fatelo voi perché io non ne voglio Neanche più parlare Se questo video è finito qua Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E, e non diventate mercoledì